La preoccupazione di molti acquirenti è quella di rivolgersi al mercato immobiliare e comprare una casa che viene definita ipotecata. Tutto questo genera il panico in maniera del tutto irrazionale, semplicemente perché l'ipoteca è la garanzia che l'istituto di credito o il privato mette sull'immobile iscrive sull'immobile ma per garantire il proprio credito. Quindi una casa che sia ipotecata può essere tranquillamente venduta, sarà cura del notaio eliminare questa ipoteca al momento dell'atto di compravendita, con la corrisponzione dell'importo a soddisfacimento del credito vantato dalla banca. Normalmente le esecuzioni immobiliari riguardano case che hanno questo tipo di, di trascrizioni, pregiudizievoli, quindi comprare comunque una casa all'asta oggi è il metodo più garantito di acquisire un immobile, perché l'immobile a seguito dell'esperimento d'asta subirà un vero e proprio lavagro da parte della procedura esecutiva e il giudice nel decreto di trasferimento indicherà appunto la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli che gravano sull'immobile.